Ciao buongiorno mi è venuta un'idea stamattina per... a registrare delle scelte per i video che chiamano sempre per... con il videochiamata per sapere per vedere come si, che si cucinano alcuni piatti. Ciao buongiorno, ci sono anch'io. Ah, ci sei? Eh? Sì, ci sei. Cosa vuoi da me? Ah, Vogliamo aiutarti a fare questo raccoglitore di ricette. Che ricette facciamo? Eh, di genere, così, africane, italiane. Ma io faccio un po' di tutto. Mi piace veramente anche la cucina italiana, sapete faccio bene. Poi vorrei mettere e inserire anche qualche cucina eh, africana. Poi faremo le ricette, che piacciono sempre a noi. Sì, perché anche perché la mia figliopora che viveva qui con noi, la Deborah, mi diceva sempre, mamma fai un libro, fai un libro che a noi servirà un giorno. E noi facciamo un videolibro, come lo chiamiamo amore? E si chiamava Buonarti con Bri. Bri. <ride> ok, <ride> perfetto. Con quale ricetta vogliamo cominciare? Allora, stamani voglio cucinare il, la pasta fresca a troppi con mm. Uh, mm. Eh, zucchine, eh, gamberi, spegne, eccetera. Ci sono un sacco di cose. Ci sono, sono tanti ingredienti, soprattutto per mm. E comunque è una pasta che si può mangiare sia fredda che calda, non è meglio tiepida e quindi la potete preparare e usare per andare a fare un nicknick, riscaldarla un pochino il giorno dopo, insomma è una ricetta molto molto molto molto molto buona, perché tutto il periodo carta, fredda, tiepida, si può mangiare in qualsiasi momento. Che? veramente è interessante provatelo poi vedete allora andiamo a distanza e vediamo se abbiamo tutto sì.